Hola a todos, soy Paola y os presento el primer concurso EOI Booktubers de la EOI de Alcalá de Henares y de su extensión en, en Arganda. Bueno, pues el título de este concurso es Leo por mí y por todos mis compañeros, es casi un lema. Se trata de grabar una videoreseña, que es lo que haré yo eh, luego, en, a continuación. Y eh, la vamos a subir en, a nuestro canal de, de YouTube. Eh, muy bien, las reseñas tienen que ser en, los, en uno de los cinco idiomas que enseñamos en la de Alcalá, que es español para extranjeros, alemán, inglés, francés e italiano. En Arganda solo se enseñan en alemán e, e inglés. Pero esto no quita que cualquier alumno o exalumno de estas dos escuelas puedan participar en el idioma extranjero que deseen. ¿Cómo se participa en este concurso? Pues hay que escoger de entre las listas que encontraréis en la web, de entre las novelas, novelas cortas y lecturas graduadas que nos han proporcionado nuestros socios de la librería Diógenes de Alcalá, que son los que eh, luego regalan a la mejor videoreseña un, un libro pues eh, estas listas decía eh, hay que elegir eh, eh, un libro de entre eh, los que están disponibles en la librería diógenes y eh, grabar una videoreseña de eh, entre 1 y 3 minutos una cosa breve comentando el, el libro que eh, habéis leído y Y nada, aconsejándolo a, a vuestros compañeros y, y a los demás eh, usuarios. Muy bien, eh, bueno, pues eh, lo que voy a hacer ahora es proceder a, a, a hacer una videoreseña y mmm, hablaré en italiano, que es el idioma que aprendo y enseño. Bueno, aprendo no, enseño más bien. Eh, este libro se trata de Dolomiti. È un eh, libretto molto breve, sono una cinquantina di pagine, anche meno. È un libro che fa parte di una, di una collana di eh, letture semplificate del catalogo eh, Italiano Facile dell'Alma Edizioni. E si intitola, come avete ben visto, Dolomiti ed è ambientato proprio nella zona del Trentino Alto Adige, dove ci sono appunto queste eh, montagne alpine molto famose. La storia è quella di una giovane donna, 24 enne si chiama Emanuela, si presenta solo alla fine, che è insoddisfatta. Lei lavora come segretaria in un ufficio a Dobbiaco, ma eh, non le piace il suo lavoro, quindi a un certo punto approfitta del fatto che un giorno il treno in ritardo deve prendere un autobus si perde e non arriva in tempo in ufficio per eh, diciamo, esplorare le montagne alla fine eh, rimarrà a vivere in una malga e eh, si dedicherà al, al turismo montano. E la cosa più importante è che eh, poi però eh, è soddisfatta della, della sua nuova vita. Bene, eh, ripeto, è una lettura graduata, eh, è per eh, alunni dell'A1, è molto semplice, non è necessario eh, consultare il dizionario mentre si legge questo racconto perché è dotato di un glossario e poi c'è anche una parte culturale con la sezione sulla geografia, una sezione sulla cultura eh, con delle ricette tipiche e anche la sezione finale con gli esercizi. Bene, questo è tutto. Eh, mi raccomando, partecipate al concorso e booktubers e eh, vogliamo che siate numerosi evidentemente perché vogliamo che eh, i nostri studenti leggano, leggano in lingua straniera. E imparino sempre di più ciao